Sia il luogo dove tenere nascosto oh, oh, oh, ogni segreto Luce intermittenti richiamata alla mente Involontariamente sì. sveleranno per sbaglio La tua ommertà, la tua stupidità, qualche banalità Ma che succederà? Che passo? Lasciar passare inesorabilmente il tempo. Questo rito mi trova abituale Passi male per passi pagare. Che diritto e giustizia privata? Che cosa, che cosa, che cosa? Queste le mani che compare. Pronto, Giovanni, tutto a posto. Te l'hanno fatto il contratto. E veramente inerottoloni di miseria solo dei profoni fratello e se la ridono <ride> ma chi ci vede coglione cosa, cosa si vuoi fare lo sei un fra emigrare quel russerino non ha voluto cantare cosa si vuoi fare lo sei un fra emigrare, si emigrare. Si voluto cantare cosa si può fare lo sai dovrai migrare dai che poi che poi